ciao eccoci come sempre nel dopo post di quello che abbiamo raccontato questa mattina è eh, un'altra giornata dedicata alla musica rock e naturalmente abbiamo uh, così, uh, preso in considerazione il 1970. E, beh, devo dire che anche oggi eravate veramente tantissimi. E siamo stati insieme, abbiamo raccontato tante cose. 1970 è l'anno in cui i Beatles si sciolgono, uh, quindi, fa for ognuno per sé, uh, realizzano degli album uh, insomma uh, da soli. Singoli eh, l'anno in cui Lady B viene praticamente data via per poco e in realtà ottiene un grandissimo successo, ci siamo ascoltati anche quello che è stato poi il brano di George Harrison e la cover, eh, tra l'altro anche eh, famosa realizzata da un altro gruppo di eh, ragazze degli anni 60 eh, dove si dice che il riff di questo brano fosse stato ripreso proprio da George Harrison abbiamo parlato anche di una, delle morti particolari ovvero le morti degli anni 70, quelle come di Jimi Hendrix, ma anche Janis Joplin, e di Janice Joplin, abbiamo ascoltato proprio un brano eh, che lei in qualche modo rese famoso post-mortem però, quindi del 1971, ma il brano fu scritto nel 1970, in cui lei cambiò anche un po', eh, diciamo così, il personaggio perché da femminile che era quando è stato scritto, eh, lei lo rese maschile, eh, quindi anche un po' questo suo modo di vedere le cose, Janice Joplin che io adoro tantissimo e che tra l'altro, come ci raccontava Eugenio, insomma, ehm, è, è, è, è, è stata una grande artista, ma tra l'altro Eugenio ci ha anche raccontato, visto che abbiamo parlato di Carol King che nell'anno 1970 realizza il suo primo album da solista, ma in realtà se per la critica è comunque un, uh, un brano che, insomma, acquistò quattro stelle. In realtà, per uh, diciamo così, il pubblico ecco non ebbe tutto questo successo, comunque sia. Eh, Carol King, tra l'altro, amico di John Taylor, e insieme hanno realizzato anche un ultimo album. Questo sempre da quello che ci racconta Eugenio, ma noi poi abbiamo. Grazie. Mm -hmm ascoltato eh, anche Laila di Eric Clapton perché nel 1970 è vero si parla di Beatle ma si parla anche di coloro che hanno realizzato dei grandi successi così come Eric Clapton con la sua Laila anche qui insomma una storia d'amore particolare in cui lui si innamora della moglie eh, del suo amico George Harrison ma eh, boh non si sa se viene ricambiato oppure no e poi abbiamo parlato di Santana, di Carlo Santana ma abbiamo parlato anche di loro aspettate che mi sposto e la Marendo. Abbiamo parlato anche di loro, ovvero eh, di Edei Getro Tale e la loro acqua. Lungo questo album spettacolare, 1971 però, però nel 70 viene realizzato un album particolare, dicevamo, anche per la copertina e naturalmente, eh, insomma, viene anche un po', eh, diciamo così. Eh, segnato anche da quello che è un po' il tipo di, eh, di lavoro, un acquerello, eh, si dice che questo eh, mendicante, questo barbone eh, sia Ian Anderson ed è una storia che ha colpito per il fatto che viene raccontata la storia di questo barbone omosessuale, quindi un tema anche molto importante quello trattato dai Getrotal, eh, quindi ci siamo ascoltati anche questo vinile. Che dire, abbiamo poi salutato il nostro amico Alberto che abita, vicino a venezia che ci aveva richiesto una canzone e la canzone che ci ha richiesto era una dei cream white room anche se era del 1968 Quindi lo dobbiamo bacchettare un po' E poi abbiamo salutato Marcello Marcello che a casa Colpito dal Covid Insomma sa abbastanza bene Ma noi abbiamo voluto sostenerlo anche con la musica E lui ci ha richiesto un brano dei Rolling Stones E io ho scelto Sympathy Forte the Devil Anche se questo non era del 1970 Insomma questo è un po' quello che ci siamo raccontati oggi eh, Come sempre io eh, vi do appuntamento martedì prossimo eh, Che dire? 9.30, parleremo di un altro anno legato alla storia del rock e sarà il 1971, come sempre se avete delle cose da uh, così lasciare come commenti, da cercare per il 1971 o qualche curiosità scrivetemelo che così insieme, martedì li commenteremo, ciao, un bacio, un abbraccio e sempre viva la musica, in questo caso rock, ciao.